Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitex e Marco007 Siamo abbiamo... tornati su Mario Pirabins Kingdom Ballot uh, Iscrivetevi e ris rispondete al sondaggio Dobbiamo, prima di raccontare nella, il fatto nella, della nella, scorsa nella, nella parte scorsa Dobbiamo parte. dire, iscrivetevi e mettetevi Nella scorsa parte, quindi in questa parte Nella prossima parte, quindi, della scorsa parte cioè ah, oggi. niente, ah, nella scorsa... <ride> basta, allora, nella scorsa parte abbiamo uh, finito il mondo 2 E off camera abbiamo rifatto il boss, infatti potete vedere che abbiamo più soldi eh, con questi soldi potremmo. Abbiamo uguale. Una arma. Io ho fatto il boss. Eh, io, io ho fatto il boss. Io ho tenuto no, quei soldi. Io. E ora dobbiamo fare backtracking. E beh, anche perché ora qua. possiamo usare le. Il potere delle. Ah, e quando c'è una, una una shortcut, quelle con il, il cannone, dobbiamo prenderla. Perché quelle ci fanno saltare dei puzzle che non. Cioè ci fanno saltare le cose che abbiamo già completato, ok? Nel mondo 1 un... non c'era niente con... Uh... Abbiamo il drill No, dico con il nel mondo 1 No, solo, solo con il drill stava uno Ok Allora, come ci arrivo qua? Ghi, ghi Perfetto Dammi solo bel... Per me, per me. Dammi questa bella casseruola oh, oh, oh. Ghiacciolem. Quindi nei, nei, nei forzieri d'argento ci sono eh, praticamente i collezionabili Però più importanti Quindi eh, Altro? Sì, questo. Eh, ma non possiamo ancora farlo perché non abbiamo il drill. Uh -huh, si. Sì. Eppure, <ride> uh -huh. Beh, vai. Eppure, Bene, facciamoci sparare nello spazio. Capito? Quindi, prendi, quando c'è un coso, prendilo. Uh -huh. uh -huh. Perché solo 5 ce ne sono di. Se ti vai e basta Gli altri li troveremo più avanti Tira del giro fuoco Forse perché tipo il livello 4 è semplicemente andare avanti Nel livello 1 e 2 Quindi andare indietro nel livello 1 e 2 Sì vabbè Allora Marco preparati a prendere fuori A tirare fuori le foto Foto Prendire foto e basta Non perdere tempo Qua dove si va Quello Qui quindi qua ci deve essere una statua Qui vicino, no, no, questo quel. quel... Vado qua per il prendere... Sì, questo per è il battlefield, non ha senso, quindi... Qua si va avanti... Sì, questo è il battlefield, non ci può essere una statua qui Eppure è praticamente lì, è letteralmente lì la statua Dove? Il piedistallo, no? Il la piedistallo, stata. ma la statua non può stare qui E eh, poi il piedistallo non è nel battlefield <totip> Ecco, questo è quello che raffigurava la foto Yoink. Vediamo la prossima foto allora Ah, questo questo è quello lì Ah Yay. Prendi la scorciatoia perché il prossimo coso è già quello lì con la bufera Intendi, forse è questo? No <ride> e io intendo questo. Ok, qui c'è già un puzzle pure. Che serve per andare avanti, probabilmente. Boh, vabbè. Sì, vabbè, non lo possiamo risolvere ancora. Non sappiamo nemmeno cosa farci con queste scatole. Ah, ok, ho e capito. Tu che dici? Non <ride> avevo capito prima. Oddio, non riesco a cliccare bene. Comunque, vai lì che sta pure un tesoro. Va bene quindi nella prossima parte <ride> Nella prossima parte continueremo a fare questo il backtracking perché ti stiamo mettendo troppo <ride> Yeeei yeah. No, no indietro Lì Sfere? Niente sfera. Saranno sfere Saranno quelle le sfede? Niente sfere No Uu uh, di gelato Deve essere, non davvero... Deve essere davvero, davvero. succoso se è un bestione gelato Mmmh, non... un gelato a forma di gustoso Bene, mm, questo era bastione. il puzzle di prima Ci serve per uh, cose Ok, okay. qua c'è il piedistallo Era quello quello che hai fatto vedere nella foto adesso? No, era, era diverso Aspetta. Vedi, questo, questo è quello della foto di ora per, Ah sì, l'abbiamo trovato più avanti, dove eravamo dall'altra parte credo non facciamo mai se dall'altra parte, dall parte ci sono i soldi e i tesori qua dobbiamo Anche prendere la statua spano. cerchiamo la statua allora perché a quanto pare non gli ho fatto, non ho fatto una foto a quello se non è se non è quello di, di, di cui ho fatto la foto vedi lì c'è un tesoro quella parte l'abbiamo proprio missata del tutto ah sta la statua ok spera e possiamo pure prendere la shortcut a sto punto Tra virgolette shortcut Ah, devo per forza prendere i tubi Questo coso questo, questo ci sblocca un'altra statua Che ora non so dove che dovremmo mettere Nel dubbio si sì, yoinka Ah, ci, ci apre qua una via, mo no? Yes! Yes! Wow! Oh, yeah, Yes! Yes! Woo! Vai lì? Ah no no, okay, non c'è niente. Ok, vado qui. <ride> non c'è niente, va bene, ho capito. <ride> wow, ok. Uh, questo puzzle l'avevamo già risolto, però... Il puzzle però... del sol. Okay. Um, dove si va lì? Avanti. Uh... Io non andrei lì. <ride> e dove si va qui? Indietro. Ehm... Uh... Vai indietro Devo andare... Ma che sta la statua? Ah, lì sopra Mi sa che stava una statua lì sopra No No, però lì sta A quello abbiamo fatto la foto, non a quello di prima Ah, questo è più avanti della, della bufera allora Quindi devi tornare Marco, indietro Marco, lascia stare eh, Cerca di spiegare questo mondo è un casino eh, Cioè, non lo puoi spiegare Devi tornare indietro perché avevo missato una cosa ma indietro nel senso indietro fisicamente non usare la shortcut vai lì Dove? lì lì a ah, ver cioè, ti ha bloccato il coso <ride> qui stavano un casino di cose um. boh vai, vai lì no, non, non importa controlla se l'abbiamo già fatto questo vai Ok, questo l'abbiamo fatto del tutto. Okay. Andando da là non, si, non cambia nulla. Sì, uh, Ok, quindi qua. Questo. No, Sherlock. No, Sherlock. No, <ride> semplicemente no. Mm, yes. La statua sta lì. Mm, no. E l'altro? Uh, muovi muovi la, la, la scatola Per ora Probabilmente l'altra la sbloccheremo dopo dun dun. Dun dun. Ah, yes, mm. Non so perché l'abbiamo mancato questo Oh. No scelta. perché abbiamo visto l'estate abbiamo detto no nee, non, puoi, non facciamo mo okay, questo blu come lo faccio ad arrivare? Qua mi serve un'altra scatola per forza cioè, Di sicuro non può non può arrampicarsi la scatola sopra Easy Vediamo se la tolgo da qua e la metto qua <ride> Eccola Ok. Long. Wow, wow, wow, Il livello segreto si vede da qui. A questo punto prendi que pre prima quello blu perché quello... Dai, rosso dai, sul serio. Ma quello Marco. rosso lo sblocca quello segreto. Cioè, no, Marco, non pensavo che fosse così, così intelligente. Cioè... Ok, tema della torre 2. Ora... Muoviamo questo qua. Oh no! Anyway. Eh, capitolo segreto sbloccato. Mi fa morire che pure l'audience in quella. in e quella situazione. Non posso? Ah, no, allora non avremmo ah, potuto prendere la statua da un altro puzzle. Ci fregano mm. proprio. <ride> Bene, andiamo al capitolo segreto. Che sarà composto di tre battaglie. Sicuro? <ride> yeah. Nice. Dopo, dopo questo, invece. How about. no. Quest... Allora prima di entrare nel capitolo segreto è... Mi sistemare le abilità Prima abbiamo tenute nuove, se non hai visto 60 con mafio Mafio E a me servono 70 Poi rabbid Peach Rabid Peach Rabbid Peach Aumenta le Più cura Più area cura Oppure Più scivolate Mi sa che stiamo aspettando questo Rabbid Luigi niente Luigi Danni no, lui eh... uno di questi qua con il tempo, di Mario, niente, Ra uh, peach niente. Let's go! Questa Let's è la prima go. volta che entriamo in un livello con un uh, cannone. Lol, ah. yes. Ah, si è aumentata dun dun. la vita a tutti quando abbiamo risolto finito il livello. Lo sai che non lo avevo mai notato? Lo dice sempre pure. <ride> lo dice pure eh, team potenziato, qualcosa del genere. <ride> e aumenta la vita a tutti. Allora, sconfiggi tutti, ci sono degli scudati. Qui Rabbid Mario è il go to. Eh, prima visuale tattica Hell <rit BLACK> Go to Abbiamo tre cose e un aiutante. ok. Uccidi tutti? Ah, sì. Facilissimo. Uh, Centrobattaggia è no, direi che così va bene il setup. Allora, io direi di mandare Mario davanti contro il curatore. Fai una scivolata su uno scudato. No, no, e battene No, no, no. Come no? No, no, no, no, no. dall'azione. No, no. E poi uh, Rabbid Mario fai tutte le scivolate. Acqua, ecco, non cui. ti preoccupare, ci sto già pensando io. Proviamo a colpirlo. Buona, l'ho già ucciso. Potentissimo, eh. un turno, un turno dai, vittoria in un turno. Sarà quanto non Che questo è facilissimo. Non si aspettano che io sia così potente. Oh oh oh. Perché è lui ha un... già preso danno? Ah, si. Sì. Anni ah, ha solo due di scivolate. Si, sì, gli devo mettere un'altra. Una, un sì. prima Va, il martello. Che li okay, uccido pensate. tutti non ogni, in ogni caso. Eh, mi dispiace, Arabic Peach, non hai avuto l'occasione di mostrarti e yeah, quanti turni ci hanno dato? Vediamo 3 sì, cioè. Certo mi servono tutti. Beh, certo. perché siamo stati con eh sì. il, Fortunati con il curatore Fortunato i Beh, non è vero. Rabbit Peach sarebbe ah, Abbiamo già quasi finito. Sono vicimid boss. Vedi che Rabbit Peach sarebbe comunque potuto andare dal. Cioè con la sentinella. Quindi non, non c'entra niente. La... Però la cosa migliore è che non ho preso danno con nessuno. Quindi sono letteralmente al pieno delle mie potenzialità. Wow, wow, wow. Ok, visuale tattica, vediamo che cosa abbiamo. Un bel po' di roba. Troppa roba per i miei gusti. Uh, nice, più o meno. Tre scudati di nuovo a fare muro, letteralmente, perché non si può passare qua a meno che non ci fai una scivolata attraverso. Un aiutante e poi c'è Blitzy. O meglio, buferoniglio. Blitzy, così si chiama in inglese. Eh, Blitzy, sì, Cioè sandy e Blitzy allora, prendi tutto questo, come sempre, perché più danni uguale molto danni. E io adoro molti danni. Poi il Rapid Pitch. Devi aumentare un pochino le tue Le tue volare in avanti. Eh, lì non ci arrivo. Lì non ci arrivo. E lì una bella distrazione ci starebbe tutto. Quindi buttiamola in avanti. Ok. Sentinella potenziata contro tre scudati. Chi vincerà? <ride> ok, adesso uh, Mario. <ride> un trilione di leoni. Okay. Mm, sì. Ok, Mario puoi saltare qua su e uccidere lui. Sì. Diciamo picchiare per uccidere. Uccidere un po lui. Troppo. Quanta vita c'hanno? Uccidere lui. L'hai appena visto quanta vita? Ha 420. Sì, è l'altro, intendo. Cioè con. Ne ha 210 come avuto. Mario va a supportare. Con una bella magnetica danza. E martello, aspetta, vediamo, ne vale la pena fare il martello? 210 180 direi che ne vale la pena assolutamente e dai mario però se con un... se un... un sasso nella scarpa si sì. oh no ho fatto vampiro ho <ride> attaccato il vampiro a mario, mario. <ride> si sì, ora ha rubato vita da mario ok uh, cura non lo raggiunge nè, ne manco per no, no, poi ah l'hai già colpito oh, probabilmente Oh no. ok Bene, questa è una buona cosa, vedi, attaccano tutti la sentinella, quindi li sto stallando Bruh. Grazie mille <ride> Era esattamente quello che volevo... Ha attaccato il suo, suo amico Oh, basta No, no è vero. Mario è vampirizzato Mario è va No, Mario è vampirizzato, quindi ruba la vita Ma perché tutti con Mario? L'ha mielato e congelato Bruh. Ok, è orribile primo turno ah. <ride> Ma uccidono Rabbid Mario Sandy è morto Loro non possono colpire Rabbid Mario cioè, tipo mai Continueranno a sprecare i loro colpi su, Sui cosi e su se stessi Loro stessi Basta fare crime ah, è vero, super chance okay. E poi, aspetta <ride> 72 danni Gratis, letteralmente gratis Al costo di una sentinella Neanche il curatore ha colpito Rabbid Mario e Ora lui colpirà nessuno Ok perfetto Allora Rabbid Peach Poi hai il permesso di muoverti uh, Magari non di Vediamo che cosa possiamo fare Probabilmente è esistito un Rabbid Giovanni No no È esistito un Rabbid uh, uh, no, no. <ride> <ride> <Esistito ride> cioè vestito come Mario Uh, prima di Mario più Rabbids ah, Sì è, è probabile Tipo ah, con Mr. Egg Very, very interesting Sì ah, vabbè. Oh. Ok Giochiamo rischiosi va Tanto non ho nessuna copertura in ogni caso Lui non mi interessa Oh wow Mi ha congelato Aspetta mi non è vero mi... Mi, mi fa male l'occhio Mi oh, fa oh. male l'occhio Bonk e poi ci mettiamo qua Qui, qui, qui, qui qui Lo so sì, sì. Lo so ah! Bonk Tutti <ride> Li <Le> sei pronto <ride> <ride> <ride> Altro eh, così, così posso colpire pure l'aiutante Quindi faccio così Bonk Uno è morto E gli altri tutti indeboliti al massimo eh, proviamo, colpire. Colpire proviamo a colpirlo Ok, molto bene Ora Rabbid Mario tocca a te Prendere i soldi, perfetto E uccidere finito. Mario Bene Adesso la tua missione uccidere finale Mario è uccidere Mario <ride> No eh, non penso che farò niente Se ti metti là e uccidi lo scudato Non colpisci Mario perso Sì, lo, lo colpisco È danno a cono Marco Vedi mm. lo prendo in ogni caso No questo scusate. Lo colpisco mm. in ogni caso vedi E gli faccio pure il danno massimo ah, in, in ogni caso Quindi mm. l'unica cosa è Adesso eh, scudo togli sta mano vabbè. Oh, oh. E ora schippiamo il turno Non volevo fargli quei danni perché Adesso me li faranno già loro i danni con, Soprattutto con, la, con il bonus Il critico Che fanno sempre il critico con questa abilità che è potentissima Ehi, Stop there i maybe Ehi hey, stinky. Soltanto perché io sono immobilizzato non vuol dire che tu possa camminare. Ah. what an idiot. Stop there, stinky. I'm not done with you. Ok, e ora manca solo Bledzy Che attacca a Rabbit Peach come un idiota. Quando c'è cioè Mario, letteralmente mm. lì incollato al pavimento che non può fare niente. E ora eh, toccherà a lui salvare tutti. A Rabbit Mario, yeah. Rabbid Mario save the day Sì, quindi Faccio letteralmente nulla Tranne attirare il suo colpo <ride> E mi ha congelato Grazie mille, ora devo fare un altro salto team Per salvare Mario, anche se non è vero Allora, con Rabbid Peach salti su Mario E con Mario salti su Su, su Rabbid Mario No, non mi serve in realtà Saltare su Rabbid Mario Ah, lo vuoi congelato? E tanto non l'abilità di ma Rabbid Mario in questo momento non mi servono a niente Sono letteralmente inutili Non voglio blitz No, sono letteralmente inutili Ok Fammi curare perché posso <ride> E poi mi metto qua dietro ah, Tanto, tanto c'è solo un nemico Uccidi a sto punto c'è sicuramente un'altra battaglia. No. Dopo, dopo il mid boss non c'è niente. non importa, non ho il martello in ogni caso, quindi che mi metto a fare là. Ah, ok. Se lo imbalzo è peggio, perfetto. <ride> Abbraccio una delle, delle, delle palle quando. Mm, che cosa potrò mai fare con Rabbit tu... Mari? E <ride> <È> lo stinchi. <ride> <ride> che cos'era quella scrausica Quel scrausume. Va bene, vai, senti, nella finisci il lavoro. Oh no, è vero, lui può attaccarmi. Immune! Che cos'è questa stregoneria? Le sentinelle sono immuni agli effetti. Brr, yeah. brr, brr. Perfetto, fine. Brr, brr, brr, fine, brr, brr, livello, brr, brr. è capitolo, 4 su Frida 6. Fine, livello! Yes! Ti ricordi che urlavamo sempre, fine, livello, sì. quando finiva un livello. Is. Sì. Il burrone segreto. Ok. Ah, che bei soldi Nuove armi dorate Secondarie di... Di chi? Rab eh, Mario, Rabbid Mario Mi sa Luigi e... Eh, Peach. Eh, Peach Ok, okay ora torna indietro Stava me roba and... indietro Si, sì, sta anche roba Uh, hello there Si, sì, c'è la sfida, non importa hello there. Yami sfere yes venti Bene quindi per la terza volta in questo episodio sette, settiamo le sfere <ride> Il gigafrigo, perfetto, un'istruzione dorata Il giga chad. Il giga C'è <ride> tipo eh, il golem Il ghiacciolem eh, okay. sa, Con la Il con la... Eh, bello che è che c'è tipo il mento uguale vai. Um... Con la in indefinita Allora eh, Quindi da qua dove si va? <ride> 34 su 38 E cosa? Andiamo al museo, vediamo cosa abbiamo missato. Madonna mia. C'è neanche uno, quattro. E abbiamo appena passato l'intero mondo. Ti ricordo che abbiamo, abbiamo missato un sacco. Ok, allora... Eh, proseguiamo cioè, nella strada normale, diciamo. Arrivate a questa parte qui, dove c'è anche il tesoro d'oro. E qui non abbiamo visto in qualche modo questa caverna. Qui probabilmente c'è un tesoro o due Ok Ah no, solo uno Ok questo è il 15 barzello gelato. Ok Quindi possiamo uscire Ok allora eh, Qui dopo la challenge 5 Si è andata a sinistra Qui c'era il puzzle E poi qua sulla destra di nuovo c'era questo tesoro. Che okay. musica! Perché? Questa. Ah, si, sì, la musica 13. Abbiamo missato. Che okay, poi andando qua, suppongo si vada. Che ce ne siano due dai. No, qua ci sono i soldi. E roba robe che non abbiamo preso. Perfetto. Uh, Qui c'è un altro tesoro. Però come si arriva? Non lo so. Lì sta un tubo. Vai nel tubo. Ok, questa zona l'abbiamo proprio vista l'abbiamo totalmente skippata questa non... ci dovrebbe essere una statua qual da qualche parte sta lì dietro il... ah vabbè dietro il muro blu <ride> non lo possiamo prendere possiamo andare qui e basta a fare qualcosa con quello? ah si sì, devi fare un ponte come l'altra volta Solo che qua le posso effettivamente usare Le scatole bene come voglio io non che non se ne volano Ok, raggiungiamo qui Mi sa l'ultimo che ci manca, giusto? No, penultimo Sicuro? Sì, ne abbiamo presi solo tre finora Ok, andiamo qua su Pricchiamo questo Ci apre quello, ci apre la statua Torniamo giù cioè, come abbiamo... come fa? Ah, che era un passaggio così piccolo, diciamo, si poteva anche non adocchiare. Allora, nel primo mondo abbiamo visto una cosa del genere. Non serviva nemmeno il potere. E' sbloccato. E bravo. questo è l'ultimo. Bene, abbiamo finito. Ok, quindi nella okay. prossima parte torna subito. Oh, parte. Aspetta, aspetta, aspetta. No, aspetta non confermiamo nemmeno. No, fermo, aspetta. Prima confermiamo che è, è tutto. De Quindi fammi andare che di nuovo Si sia tutto Comunque questa è metà del let's play Quindi il let's play dura 24 non episodi Non è metà? Non stai contando tutti gli extra e tutte Sì nel senso la, la, parte, la parte normale La storyline La storyline principale Si. Sì. Tipo poi c'è anche quella secondaria La storyline di oh, Donkey oh, Kong oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ok allora Io voglio solo sconfiggere Sans Voglio solo sconfiggere Sans <ride> Sì, <ride> ok. Forti della collezione, come vedete, sono tutti yay. E comunque sì, no, non è vero. Non siamo a metà della storia principale. Perché uh, la storia principale include anche i, le, le sfide normali. No, no, le conteremo come extra. Quindi, nella prossima parte inizieremo. Nel quindi, mondo nella prossima 3. parte inizierò il mondo 3. Che si chiama adesso non lo so. Castello spettrale. No, si chiama. sentieri spettrali peccato quindi la ci vediamo alla prossima iscriviti eccetera eccetera alla prossima ciao